la torre, famosa, e lei! Buota, siamo a Bergamo, porco Siamo a Bergamo! Ah! Se non è content questo, cos'è questo è sì, la guardalo! Puttana! Uh. Oh, il panico a Bergamo mentre c'è la terra di bicette, che? Ragazzi! Ecco a voi l'uomo della bestemmia, il bergamasco dopo. No, mi socio. Abbiamo qui Eddie Ianno ragazzi da Bergamo. Oggi sarà la nostra guida per l'urban downhill. Io non ho mai visto Bergamo, te lo dico. Io non ho mai visto una bici. Siamo settappati ragazzi con enduro downhill, freeride. Tre bici diverse. Dobbiamo esplorare completamente Bergamo. Obiettivo almeno di sto giro è non investire piccioni iniziamo bene questo che cos'ha questa bellissima scalinata? Sto andiamo giù di qua Anch'io. e eh, c'è cioè, no vai Albi guidaci no. guarda com'è agile mamma mia culo indietro più tieni velocità sui gradini meno li senti guardalo qui l'altro è di Gianno. guardalo primo approccio alle scalinate Cosa? Ti sì, vado via, vado subito via. Vai Toto, facci vedere! Casteo! La guardia palese che è la copertina. Ce l'abbiamo già. Non è vero, ce l'abbiamo già. Possiamo tornare a casa. Abbiamo finito, Albi! La prima guardia simpatica perché quando sono andato lì sopra la prima volta mi ha sorriso C'era ah, interessante Ah no, ma Bergamo siamo tutti così Siamo bravi a Bergamo Secondo me è tutta non riesce a saltarla Ma no faccio manual manual manual e salto sull'ultimo Oh in questo momento sei nel centro, centro, centro di Bergamo Centro ma proprio, proprio il buco del Q Esatto E adesso ti porto nella via dello shopping Ok Facciamo un regalo logo. Ma te... qual è il regalo? Vediamo reggiseno bro Ah perfetto Zio, Tutto il video di reggiseno Ok va bene Oh Albi bici la bici per te no, Chiediamogli no. se ci fa fare un giro Bro mi compriamo un bel reggiseno eh. Un bel completino sexy Poi prendiamo la bici a culla e andiamo in giro Per <ride> il <in> centro <ride> Bergamo <ride> con okay. Palese, ok. Ok Ok ci sta ci sta eh, ma io dovevo iniziare di piano, cioè. oh. Questa qui è la via principale di Bergamo, via 20 settembre. Qui ci sono tutti i negozi un po' fighettini. Okay. Non so quanto budget tu abbia per okay. di Alboreto alboreto aspettaci qua un attimo Albici aspetta un secondo qui ah, no. no devi solo guardare la bici tu cura la bici ho un, amico, ho un amico dentro guarda sei proprio uno youtuber infame ho un amico dentro lo saluto a tutti siete fatti tutti uguali con lo stampino <ride> per il contenuto vedete anche i vostri migliori amici bravi bravi scambio l'opera perché se bella hello darkness my old friend sì, no, no, no, esatto. no. Allora deve essere tipo, vedi, guarda qua. Abbiamo una M. Pazzo 18 euro. Ah, oh, no, sì, no, dai. Vedi. Ah, beh sotto è anche aperto. Eh proprio. sì, sì, certo. Dai, perfetto. <ride> <ride> Se non è content questo, cos'è content? Ah, ok. Cioè c'è cioè, proprio scritto sopra al boreto. Ciao. È per un nostro amico che ha molto caldo. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ci lascia comunque lo la Ah, io. ecco, perfetto, grazie, grazie sì. ciao. Allora, vediamo, vediamo. Eccoci! Ciao, va. E abbiamo trovato una cosa abbastanza interessante. Beh, ci vuole bro, fa caldo Bro, rinfrescante È rinfrescante È rinfrescante Ma sì Guarda, ah, dopo, adesso non l'ho ancora caldo Quello lo devi allacciare sotto Lo devi allacciare bene anche È vero eh, se no ti scappa in giro, non puoi Adesso sì. andiamo là a quello della culla Che bebe hai visto nella tua vita toccato, però cazzo eh Un bebè con no, cose di pizza credere. Ciao Ciao eh, stai registrando un video su YouTube? Si può provare? Sì, sì. Andiamo sotto il portico a prepararci all'ombra, dai. Ah, da sopra si mette? Da dove cazzo vuoi mettere? Magari che... si mette da sotto. Ah no? No, niente. Da sopra? La gente passa e guarda malissimo questa cosa. Dovevi chiedere una signora che passa? Scusi, possiamo chiederle una cosa? <ride> Oddio. No? <ride> che cos ma non capiamo come va messo. Da sopra o da sotto si mette? Cioè, è un regalo? Sì, sì è, è per lui. Per... No, è sì. no, ma veramente Sì, è il suo regalo. Siete degli amici vergognosi. <ride> e veramente che ho messo. È salire su una bici che ha fatto apposta per questo abbigliamento. Qualcuno ma no, vestirlo. Ma veramente? Siete eh, delle... questo... uno più bello dell'altro per cui <ride> si perdona a te. Questo Ma no. l'unica cosa è che qui c'è la parte che ci differenzia. Ma quello non piace. Allora questo, cioè, te lo sconsiglio, no, te lo sconsiglio. Sopra. Ah, vabbè, scusate. Sopra ma salva, Ti devo vestire. Ma sopra ti mi metto mi metto vestire. Mi metto così. <ride> oh, è lui il Vai, vai. Aspetti, Gatti. mi sono incassato <ride> Vada! Adetta, viano, viano. Oh! Guarda come ti sta ah, bene! Ma che sì, cosa sì, gli fate fare? Ma la maglietta Adetta. dovresti toglierla! Oh. Io la toglierei! Senza maglietta stai benissimo, Albi! Te la togli? Eh. Ah, Toglietela! Sì. No, ma che tanto oramai c'è la dignità, <ride> l'hai peggio! No, no. Esatto. Oh signore Dio! Oh! oh. Oh adesso sì che stai eh, bene Albi ma Albi è... sei no, finissimo Si può provare? Sì, si sei, sei sexy, è sexy è Albi lì. La domenica io la cambio No <ride> come no L'abbiamo <ride> no. abbiamo preso apposta Poi questo sfruttatelo lo rimetti a posto Fai un regalo E con L, però, la sera eh. Si tromba sì! Grazie mille Grazie mille Grazie <ride> Grazie. Grazie mille per... Grazie. È stato un piacere Grazie. Siamo arrivati con il nostro, la donzella Ma, Ma c'è un cavalletto? Oh. Per Ma asetta I bambini sotto i 4 anni non li puoi trasportare sì? No lui ne ha di meno ah, okay. Non vedi scusa com'è messo sì. Ma che bella ragazza che abbiamo qua Attenzione attenzione che c'è il vostro re di Bergamo C'è il re di Bergamo È un po' Tutte le aziende di PG qua. Salutate il re di Bergamo. Non saluti i tuoi fan, Albi. Sei, Sei bellissimo. Ehi, ehi, la Saluta, mi appunto, Albi. C'è qualcuno che ride, qualcuno impaurito. Oh. Guarda qua. Saluta, Albi. Non guardatelo male. È... È lui che voleva fare il giro vestito così. Eh scusa uh, adesso ci spostiamo mi sta bene? io! Ah. p pi, pi di pirla albi! io sono pirla! <ride> ma raga ma che cazzo di content stiamo tirando fuori? incredibile! salutate il vostro re! oh bravo! bellissimo dai adesso prendiamo andiamo ad andare no, in bici vero? chi è che mi toglie il vestito? no come te lo togli? Mi stavo bene effettivamente <ride> Mi diceva Edo che praticamente Bergamo è suddivisa Bergamo bassa Bergamo alta Adesso abbiamo girato un pochino Bergamo bassa qualche stupidata ma il bello è proprio Bergamo alta e ora prendiamo la funicolare Andiamo in città alta che è tutta super vecchia Piena di gradini piena di divertimento Skinny Rider <ride> Ma sei buona Stai se guardando i battiti? Sì 181 <ride> Possiamo salire anche con le bici? Non si può salire sopra con le bici? Non si, si può con le mancare. bici. Sì, vabbè, ma c'è troppo facile. Quello c'è la bici elettrica, quella là. Si fa spingere, oh. Ma che bastardi. Uh, guarda qui Albi. Sembra di essere a Bonifacio. Le bocche di Bonifacio. Ora fa! Benvenuti a Bergamo Alta. Questo sì. è il cuore del nord. Ma no, ah, fa sul muro Indah oh. <hulli> Un saluto a tutti i Bergamo Oh Edo fammi una frase in dialetto Io sapevo in Ind anda sei di Bergamo alta tu No Hinder Dagliele Dagliele Dagliele uh. Qui ce l'abbiamo la salatina uh. Toto Guarda che ti ho portato Via delle vagine Ma okay. ci credo? D'obbligo <ride> uh. gelatino Dove è nata la stracciatella? aspetta che devo fare l'assaggio della stracciatella, ha detto che è la, la vera stracciatella E' buona la tua stracciatella, Rodi perfetta e gli sbirri? i miei amici piccioni, guardalo lì voglio il piccione fai le swerve? si sì. bene è il momento di farcele vedere a eh. non fare cazzate eh. sì, sì, cioè. come non fare cazzate tutto il giorno che le facciamo minchia sì. cannone guardalo lì fammi una swerve non l'ho mai vista al vero? puttana bello cazzo grazie grande bro grazie guarda con la bici elettrica come si fa e devo su da che sola. Invece sì. quindi devi per forza fare piano piano. Bello, avere questo oh, shit. Oh, oh shit! Non l'ho messo giù i piedi. eh. Vale, vale, non l'ho vale, messo vale. giù i piedi. Adatto. Madonna, oh che equilibrio! Oh, oh, oh, okay. oh, oh! Oh, oh, oh! Rifare! oh, visto male oh, mi sono oh, Così uh, Ma quelli sono dei gradinetti eh? uh, Guardalo lì Agile Dai Do, fammi vedere una sgommata Devi andare tutto avanti col peso Eh qua scivola di più è vero qua Abbiamo la, la scalinata della life Ma adesso Scalinata finale bro Anche io voglio farla tutta in un fiato fino in fondo Vai te con, con Edo Grazie. Mi raccomando Edo non seguire consigli dell'alboreto No Edo <ride> non scherzo Vai così molli okay. Vai sì, sì, sì. Buono vedi controllato È uno esperto lui Bola tutto Sono curioso di vedere Edo, vado lì a vederlo I miei occhiali bro stavano volando un botto. No io qua scendo No no no no, no, no. Fatto quella là, va benissimo Ti faccio vedere guarda Ma devo farla piano o andando cattivo? Così non faccio niente di che eh. Beh non faccio nulla di che eh, No no ma l'avrei potuto fare anch'io Anima l'ha fatta una scalinata così Ah cazzo volevo provocarti <ride> facciamo una cosa la fai da metà Ma fa ma prova da metà a farti passare la paura Perché mi sto mettendo il casco Bravo No Era quello no no no adesso No sai cosa mi fa paura Eh sì. guarda come si allaccia nel casco Dai ti sali in piedi Ti tengo io fermo ti Tengo in equilibrio e poi ti mollo Vai Due Uno Vai bro Ecco visto <ride> Dopo una giornata a Bergamo a fare Urban Downhill ragazzi non poteva finire in modo migliore Devo dire Albi, Anima aveva una bella casa Un saluto a Anima che è stato gentilissimo in casa sua ma non aveva la piscina ragazzi Edo ha la piscinetta quindi eh, ragazzi noi la sfruttiamo Anche Bergamo è stata conquistata ragazzi dall'Urban Downhill Scrivetemi nei commenti quale altra città secondo voi può essere interessante registrare un Urban Downhill e soprattutto con chi? E perché proprio a Napoli? No, ciao <ride> bro ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!